Questo corso mi è piaciuto l'unione che c'è stata tra di noi, tra tutte le persone che si è creata nel gruppo. Si sentiva un'energia fantastica e ancora adesso riesco a sentirla. È un'emozione fantastica, la consiglio veramente a, a tutti perché è veramente ti dà un cambiamento esagerato, un cambiamento veramente pazzesco. Io ho sciolto i blocchi che mi, mi tenevano legati al mio lavoro attuale e sciogliendo questi blocchi ho, sono riuscito a, a capire veramente cosa voglio fare e per creare la mia vita futura e durante queste, questo corso qua ho sentito energie davvero altissime che hanno mi hanno veramente motivato a cambiare e per andare verso la mia missione di vita. Ciao Patrizia, sei fantastica, grazie veramente di cuore, grazie, grazie, grazie.